Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Io sono una coach angelica, o meglio sono una messaggera dell'Arcangelo Michele e mi occupo di coaching energetico e spirituale. In questo video vi spiegherò come è possibile eliminare e liberarsi delle energie negative attraverso il potere della parola. Allora, vi sono uh, due modalità che io conosco: una è il potere della preghiera, quindi il potere della parola applicato alla preghiera, e poi vi farò un esempio di come attraverso la preghiera è possibile trasformare completamente il nostro campo energetico, e, e poi il secondo modo è attraverso eh, una tecnica da me ideata che si chiama Logos Healing, che si avvale appunto del potere della parola. Quindi è possibile eh, veramente attraverso queste due modalità, che si avvalgono entrambe del potere della parola, di recuperare la nostra energia vitale, di essere nel nostro pieno potere, di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di sentirci schermati, protetti, al sicuro ok iniziamo con la prima ehm, con la prima eh, modalità ossia la preghiera vi faccio un esempio di come io eh, prego però vorrei ricordarvi che io ho già scritto delle eh, preghiere ho scritto la preghiera di protezione psichica giornaliera ho scritto la preghiera di protezione della casa e degli ambienti e il processo di liberazione sono tre preghiere Potentissime, potete trovarle qui su nella playlist e ascoltarle con la mia voce tutti i giorni. Oppure andare nel mio sito internet, tra le risorse gratuite, connessioniangeliche.com e scaricare il PDF per recitarle voi stessi. Vi posso garantire che se avete problemi con energie negative, entità negative, attacchi psichici, se vi sentite scarichi energeticamente, se vi sentite vampirizzati, o vi posso garantire che queste preghiere vi possono aiutare aiutare a liberare completamente il vostro campo energetico la vostra casa gli ambienti iniziare a vivere serenamente avere pensieri potenzianti e positivi iniziare a vibrare veramente nella frequenza della gioia della gratitudine e del benessere allora un esempio ok dal vivo di questa preghiera potrebbe essere questo ok? io normalmente le ascolto tutti i giorni quelle che ho già scritto però normalmente Giornalmente io faccio la preghiera di protezione della casa, degli ambienti e della mia energia. La faccio da me, quindi col, col potere della parola, applicando il, pro, il potere della parola. Questo è un esempio che okay? vi faccio vedere come, veramente, energeticamente vi è il cambiamento vibrazionale, avviene proprio un cambiamento nella frequenza vibratoria. Vorrei eh, specificare che io lavoro a stretto contatto con la frequenza dell'arcangelo michele quindi sia il potere della preghiera che io intendo si avvale del potere della frequenza dell'arcangelo michele che veramente aiuta in questo è liberatorio l'arcangelo michele libera da tutto ciò che ho posto a dio alla luce e all'amore e vi faccio un esempio ok ok Utilizzo un bastoncino di palo santo, okay, il palo santo è eh, veramente un, um, un incenso naturale, questi ramoscelli vengono raccolti perché cadono spontaneamente dagli alberi, quindi non eh, sono ecologici, non, non vengono sfruttati gli alberi, eh, è veramente ha un profumo bellissimo e già il profumo stesso serve a purificare la stanza e gli ambienti e a scacciare via. Presenze negative entità negative comunque forme pensiero di paura forme pensiero di, eh, negativo ok? quindi invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore invoco te arcangelo michele maestro gesù maria regina celeste con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la mia energia le mie intenzioni parole d'azione di elevare le mie energie vibrazioni e frequenze e di aiutarmi a sintonizzarmi nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato arcangelo michele ti chiedo di aspirare col tuo aspirapolvere spirituale tutte le energie di paura di rabbia di gelosia di competizione che posso aver creato dentro di me o che posso aver assorbito dagli ambienti e dalle altre persone ti chiedo di fare lo stesso nell'ambiente in cui mi trovo nella stanza in cui mi trovo ti chiedo di fare lo stesso nella mia auto nel mio ufficio nel mio negozio in tutti i luoghi che andrò a visitare per piacere arcangelo michele fa sì che questa protezione psichica giornaliera sia applicabile non solo su di me, ma anche su tutti i miei cari, i miei animali, tutte le persone che amo, con autorizzazione della loro anima se superiore. Arcangelo Michele, ti chiedo di radicare la mia energia fino al centro della madre terra, di equilibrarmi e di far sì che posso essere nel mio pieno potere, scaccia via tutte le entità negative, i demoni, gli spiriti malvagi, le maledizioni, gli incantesimi, le maledizioni, se nere fate contro di me la mia persona la mia famiglia il mio partner e tutte le persone che amo ti prego fa sì che, eh, che io possa essere protetta in tutta questa mia giornata e in tutti i giorni a venire fa sì che questa protezione psichica si possa ripetere in tutti i giorni della mia vita mandando luce amore e benedizione a tutte le persone coinvolte, grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a tutti gli angeli della coscienza dell'Arcangelo Michele e grazie a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questo processo di purificazione, di protezione, di liberazione. E così è e così sia. Ecco già. Attraverso questa preghiera io ho trasformato l'energia intorno a me, l'energia cambia, c'è un'energia di amore, il potere della parola è in grado di trasformare tutto anche con l'aiuto dell'arcangelo Michele che veramente in questo è il numero uno. Okay. Quindi queste sono le preghiere, ripeto, guardate qui su c'è la playlist, io ho scritto le preghiere, sono veramente potenti e potete farle tutti i giorni ascoltandole con la mia voce, addirittura recitandole, la vostra vita può cambiare completamente e veramente vi sentirete in uno stato di amore. Di pace e la negatività andrà via dalla vostra vita. Ok, se la situazione che vi riguarda è abbastanza importante, se state affrontando un periodo veramente difficile, un, ver un periodo veramente importante nella vostra vita avete bisogno veramente di liberarvi perché nonostante le preghiere eh, poi eh, nel momento in cui fate le preghiere state bene però magari ricadete nella negatività perché magari avete dei sistemi di credenze in questo momento negativi cosa sono i sistemi di credenza sono i pensieri ripetuti eh, più volte che diventano delle vere e proprie convinzioni e quindi quello che noi crediamo manifestiamo nella nostra vita quindi è importante anche trasformare le credenze far sì che diventino credenze potenzianti. quindi magari avete vissuto esperienze molto negative potrebbe essere un lutto, una malattia un rifiuto un abbandono possono essere tante le cause e in questo momento la vostra la vostra vita è un po difficile da affrontare e avete bisogno magari di recuperare un po' di autostima, di recuperare il vostro potere, di uscire dalla negatività. Magari avete anche ricevuto attacchi psichici. Voglio dire, i casi possono essere infinite possibilità. Ecco, vorrei parlarvi di logo ceiling. Cos'è logo ceiling? Logo ceiling è una modalità da me ideata che si avvale del potere della parola per recuperare l'energia vitale legata a che cosa? Legata alle credenze, alle convinzioni limitanti, alle paure, alle emozioni negative, ai traumi del passato, a tutto ciò che in questo momento vi sta bloccando e vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere. Questa tecnica Può essere abbinata alle preghiere e darvi dei risultati immediati fin dalla prima sessione, e non sto scherzando, sono tante le testimonianze. Potete andare a guardare qui su ok eh, le testimonianze di tante delle persone che hanno lavorato con me che stanno lavorando con me e che stanno ottenendo dei grandissimi risultati per riportare equilibrio emozionale nella propria vita per potersi liberare da tutto ciò che gli sta impedendo di essere eh, nel pieno potere e di vivere in armonia in pace e nella gioia ok quindi eh, logo ceiling si avvale del, di due, si può suddividere una modalità che si suddivide in due fasi abbiamo la fase della liberazione purificazione eh, e guarigione e la fase della riprogrammazione la prima frase si avvale dell'utilizzo di tre frasi una la prima frase ehm, Praticamente viene formulata per andare a recuperare tutta l'energia vitale legata al blocco al sistema di credenze e così via la seconda frase serve per liberarsi da tutte le energie negative non vostre e per rimandarle nel posto giusto alle quali appartengono veramente rimandarle addio all'arcangelo michele che sanno cosa devono fare la terza frase lo stesso riguarda il recupero dell'energia vitale legata a tutte le vostre reazioni legate al problema che andremo a trattare quindi attraverso queste frasi cicliche che vengono ripetute ciclo dopo ciclo voi noterete come il problema che sia una credenza negativa che sia una paura che sia un blocco se prima come valore massimo aveva 10 lo porteremo al minimo a zero quindi praticamente voi iniziate a liberarvi in tantissimi livelli a livello fisico perché già fisicamente potreste avere delle reazioni fisiche e sentirvi molto più leggeri più liberi più vitali più energici eh, magari potreste avere dei cambiamenti energetici e notare magari che il mal di testa va via oppure magari potreste avere anche delle reazioni fisiche più o meno eh, importanti ma mano a mano che si lavora con questo ciclo di tre frasi tutto sparisce dal vostro corpo ed è come eliminare uno zainetto di piombo che avete sulle spalle, quindi riuscite a trasmutare, riuscite ad alleggerirvi, eh, è proprio una vera e propria trasformazione del piombo in oro, perché riuscite a elevare la vostra energia, vibrazione e frequenza e a ritornare nel vostro pieno potere. Nella fase invece di riprogrammazione andremo a, fa a fare... Mh, delle affermazioni positive quindi utilizzando il potere della parola per eh, diciamo riprogrammare il nostro sistema inconscio affinché si possa allineare alla nostra volontà e affinché sia la nostra volontà a controllare l'inconscio e non l'inconscio a controllare noi e questo va fatto con un grande lavoro di riallineamento e la modalità di logo sealing che viene utilizzata è, eh, riguarda il tapping quindi andremo a dei punti chiamati meridiani dove scorre l'energia vitale e praticamente facendo le affermazioni positive al presente nella direzione del nostro obiettivo che è quello di stare bene e andando a come dire a fare il tapping in questi meridiani l'energia viene sbloccata l'energia viene riallineata inizieremo a pensare diversamente ma non solo penseremo diversamente inizieremo a sentire diversamente inizieremo a vibrare diversamente quindi tutto il nostro campo energetico inizierà a vibrare a una nuova frequenza e questo ci consentirà di ristabilire uno stato di armonia e di equilibrio se siete interessati volete maggiori informazioni e volete assolutamente testare questa modalità di guarigione che si avvale del potere della parola chiamata logo Sealing. non esitate a contattarmi io vi saluto vi ringrazio a presto col prossimo video ciao